Antonio, La mia prima domanda è come è nato il tuo libro? Beh, eh, come qualcuno ricorderà è nato prima un post sul mio blog eh, che è antoniomennawordpress.com e all'indomani della morte di Steve Jobs eh, raccolsi come tanti tutta ser una serie di citazioni eh, su Steve Jobs, le cose che lui aveva detto, le cose di cui aveva parlato e tra le tante ovviamente mi colpì quella più famosa, cioè il famosissimo siate affamati, siate folli e in quell'occasione mi chiesi se il, il senso dell'appello di Jobs era quello di, di, di aggredire la vita no? di affrontarla con, con grinta, con personalità, eh, prefigurando il fatto che se, se, se una cosa la vuoi la ottieni e mi sono chiesto se era proprio vero, eh, se era proprio vero che basta affrontare la vita con determinazione, con grinta, con carattere per riuscire a, a realizzare i propri sogni, i propri obiettivi, eh, il proprio talento. Per dimostrare mh, questa cosa ho provato a immaginare uno Steve Jobs napoletano, cioè un, un, uomo, un ragazzo molto determinato con una bella idea o con quella che lui riteneva essere una bella idea, che si trova però a realizzarla in un contesto meno amico, come può essere l'Italia o come può essere ancora più direttamente una città come Napoli. E lì mi sono accorto sviluppando la, le peripezie di questo Stefano Lavori, che è la traduzione letterale di Steve Jobs, che forse a Napoli le cose sarebbero andato, andate un po' diversamente, perché questo Stefano Lavori, con il suo socio Stefano Vozzini, eh, avrebbe mh, dovuto affrontare una quantità di ostacoli, di difficoltà, di inciampi che forse a Steve Jobs non sono capitati nacque così questo post molto breve, un, come si deve sul web velocemente, un, una cartella e inaspettatamente questo post ebbe un successo straordinario perché lo trovai eh, condiviso su tutte le bacheche di facebook, su twitter, poi rilanciato su tutta una serie di blog e quindi il mio blog che aveva mediamente 50, 60, 100 visualizzazioni al giorno si ritrovò nel giro di tre giorni e mezzo a quota 400.000 che era un numero straordinario che, che mi sorprese e mi impressionò. E quel post poi fu ripreso anche dai giornali cartacei arrivando fino alla seconda pagina di Le Monde e io mi ritrovai dal sabato che avevo postato sul mio blog convinto che quelle due righe fossero lette da 50 persone, mi ritrovai il mercoledì sulla seconda pagina di Le Monde, in, una, in maniera del tutto inattesa. Eh, il libro è venuto, dopo. è venuto dopo, perché io scrivo, io ho già scritto due romanzi, e mi piaceva l'idea di sviluppare le avventure di questi due ragazzi, eh, su una distanza più lunga, eh, costruendo i personaggi, il contesto, la famiglia, eh, e arricchendo anche narrativamente gli ostacoli sui quali inciampavano, ed è nato così un romanzo di circa 200 pagine che ha trovato anche un, un buon editore come Spelling e Kupfer che ha fatto una scommessa significativa, importante, scommettendo su, su un genere di, di mescolamento, no? che mescola la narrativa con l'attualità, con la tecnologia, e, e il libro è uscito da due settimane, sta, sta avendo anche una buona attenzione. Um, una curiosità, nello sviluppare i personaggi, nello costruire le loro vicende uh, nella città di Napoli, ti sei ispirato effettivamente a quelle che sono state le esperienze dei, dei fondatori di Apple oppure sono veramente calate nella realtà napoletana e quindi svincolate da quella americana? Beh, avendo fatto un richiamo alla figura di Steve Jobs, Chiaramente ho dovuto costruire dei collegamenti, eh, il primo ovviamente sono i nomi, ma quello insomma, si okay. capisce, Stefano Lavori e Stefano, Stefano Bozzini, insomma sono le traduzioni più o meno letterali dei due, dei due soci che fondarono la Apple. E il secondo elemento di collegamento è il fatto che sono entrambi sono ventenni, come era ventenne Steve Jobs quando cominciò a lavorare a questo, al suo progetto di, di un nuovo computer, eh, entrambi non hanno niente alle spalle. Non hanno nulla se non la loro straordinaria idea e la loro capacità. Entrambi provano ad attrezzare questo computer in un garage. La differenza è che Stefano Lavori e Stefano Gozzini hanno bisogno di un capitale iniziale e questo capitale lo cercano in banca dove si presentano con i tubi, con i progetti, eh, con i lucidi, i grafici, i marchi, convinti che basti presentare un'idea brillante per ottenere l'attenzione delle banche, magari una linea di credito, cioè una scommessa sull'idea. Si accorgono nella loro ingenuità che le banche sono propense a prestare i soldi, ma non sono propense a correre rischi. Il rischio deve correre solo chi, chi fa impresa. Le banche vogliono andare sul sicuro, anche se solo devono prestare 5.000 euro. E quindi le banche non gli fanno credito. E invece a Steve Jobs è successa una cosa diversa, non tanto con le banche. Steve Jobs e il suo socio trovarono un imprenditore che, convinto che la loro idea fosse buona, eh, gli diede 250.000 dollari e divenne socio di questi due ragazzi e loro provarono così, ebbero così i mezzi per provare eh, a verificare realmente se quell'idea aveva mercato e aveva un senso, ce l'aveva e come, perché Infatti. a dieci anni la Apple è stata quotata in borsa e quell'imprenditore che si è giocato una scommessa e poteva perdere i 250 mila dollari, in realtà si è trovato ricchissimo e io mi chiedo quanti imprenditori ci sono in Italia disposti a fare una scommessa del genere forse qualcuno c'è, soprattutto nell'innovazione nelle nuove tecnologie, ma sono pochissimi le banche non di certo le istituzioni meno che mai qualche imprenditore privato ma troppo poco e se tu due ragazzi di 20 anni con un'idea straordinaria non gli dai i soldi per partire l'idea può essere bella quanto vuoi ma rimane lì ehm, un'altra domanda che ti vorrei fare è Qual è il tuo background culturale e tecnologico che ti ha permesso effettivamente di conoscere bene questa realtà e di descriverla in maniera così precisa? Ma ti dirò, io non mi sono avventurato molto nella descrizione della tecnologia, perché in realtà quello che mi interessava era raccontare quanto è difficile in Italia mettersi in proprio e provare a realizzare un'idea, quale che sia, eh, vale per due ragazzi che hanno un'idea straordinaria sulla tecnologia, sull'innovazione, ma varrebbe anche per, un, per il garzone di un bar, e dopo aver portato i caffè in giro per due o tre anni, a vent'anni, magari vuole aprire un bar tutto suo, eh, non si tratta di un genio, si tratta di una persona normale che vuole semplicemente mettersi in proprio e aprire un'attività, avrebbe gli stessi problemi, nessuno lo finanzia, se non ha una famiglia alle spalle che gli presta dei soldi o se non ha una casa di proprietà da portare in garanzia non ottiene credito e se anche riesce ad avere un credito da qualche parte, poi si scontra con una burocrazia feroce, eh, confusa piena di norme, piena di adempimenti, che costa tempo e risorse economiche e se anche riesce a superare tutti questi sberamenti e far partire l'attività poi scivola sulla corruzione, perché abbiamo una corruzione diffusa che non è solo quella dei politici o delle cricche, ma è anche quella dei, dei piccoli impiegati di provincia che esercitano il loro potere chiedendo soldi e infine a Napoli poi l'attività scivola sulla camorra, che come si accorge che questi due ragazzi nel libro stanno provando a fare qualcosa, de decide di tagliaggiarli, di chiedergli la tangente. Allora mi interessava diciamo, raccontare la via crucis di chiunque eh, in Italia ha un'idea che sia della tecnologia o anche di, di, altro, di altro tipo e prova mh, a puntarci su. Eh, giocandoci es esclusivamente le carte del suo talento cioè della sua idea, de de della, della sua capacità di fare che sia geniale o che sia manuale che sia artigiana o artistica ma lui ha quella capacità vuole investirci ma trova solo ostacoli eh, questa è una realtà amara che, che, che ciascuno di noi, magari non tutti gli ostacoli, ma qualcuno lo ha incontrato sicuramente nella sua vita, saranno le banche, saranno la corruzione, saranno le burocrazie, ma almeno su uno di questi ognuno di noi è inciampato nella vita. Quindi ti vorrei chiedere qual è la tua visione rispetto a, a questo tipo di problema, sei ottimista per il futuro? No, non sono, non, non sono ottimista per carattere però diciamo che non sono nemmeno disperato eh, credo che ci siano, ci siano dei problemi, che sia necessario parlare di questi problemi perché se non se ne parla eh, non, non si conoscono e non si prova nemmeno a risolverli ma credo che ci siano anche delle risorse eh, una delle critiche che mi hanno fatto è quella che, che io con, con il post e con il libro ho messo Napoli in cattiva luce eh, a me è una critica che mi dispiace perché io vivo a Napoli e sono affezionato a questa città però ho risposto dicendo che Napoli viene messa in cattiva luce dalle questioni non da chi le racconta cioè, chi le racconta eh, guarda la realtà e, e, e la trasferisce dopodiché forse chi le racconta dà un contributo alla conoscenza dei problemi e magari anche alla loro soluzione io credo che delle soluzioni ci possano essere e intanto credo che una risorsa su tutte ci sia ed è il capitale umano cioè Anche nel libro, in fondo, questi due ragazzi sono due ragazzi dei quartieri spagnoli che sono in, ingenui ma pieni di, di determinazione, di volontà. Sono delle risorse. Io credo che l'Italia, il Sud, sia pienissima di gente, di valore, che se si trovasse a lavorare, a vivere in condizioni di contesto eh, migliori, sicuramente potrebbe ottenere dei grossi risultati. Tanto è vero che poi quando vanno all'estero sono delle eccellenze, quindi le persone sono il valore, il contesto eh, rappresenta degli ostacoli che vanno risolti, io credo che se investiamo sulle persone possiamo risolvere qualche problema. Um, Un'ultima un domanda che ti vorrei fare, um, qual è la critica migliore e quella peggiore che hanno fatto al libro e al post? quella peggiore te l'ho detta esatto. un'altra critica antipatica è quella di, che, che io intono la solita lagna di quelli che se la pigliano col mondo, col destino eccetera. mi è dispiaciuta perché io credo che invece mh, si debba fare una riflessione oggettiva sulle condizioni esterne, non, non si tratta di lagnarsi, si tratta di, di guardare la realtà invece mi ha dato molta soddisfazione vedere che al post e anche al libro sono arrivati commenti di gente che si è identificata il che significa che le questioni sollevate sono questioni reali io ho avuto quasi mille commenti al post sul blog la stragrande maggioranza di questi commenti sono ragazzi che con dolore sono dovuti andare via a realizzare le loro idee altrove altri ragazzi che con dolore sono rimasti però in un'amarezza perpetua perché erano frenati dagli ostacoli che io ho descritto. Ecco, Questa identificazione mi ha dato un senso eh, e dà un senso anche alla storia raccontata. Perfetto, Antonio io ti ringrazio davvero tantissimo di essere stato qui con noi oggi. Grazie a te, grazie a tutti.